Ciao a tutti, questo è l'ultimo spezzone, il, la terza parte del video sul um, digiuno. Vi do per primi i risultati della pesatura di martedì 22 marzo. L'ultimo peso era di 65 kg, qualcosa di più, 65,1 diciamo. Quindi, più o meno un chilo un chilo e mezzo meno dell'ultima pesatura e un totale visto che uh, la prima pesatura era stata di 77 e mezzo un totale di 12 kg persi 12 kg abbondanti 12 kg e mezzo abbondanti sì, 12 kg e mezzo scarsi negli ultimi giorni del del digiuno eh, non ho più avuto sintomi quindi compreso anche il mal di stomaco che avevo sentito un po' il sabato pomeriggio domenica e lunedì non ci sono più stati eh, e nessun altro eh, sintomo. Allora in questo momento eh, il digiuno è finito da parecchio ora siamo in settembre e il motivo per cui è passato così tanto tempo è perché io ho avuto e ho ancora un po' di problemi tecnici, eh, quindi nel fare i video, tutto quello che serve per fare il video, ce li ho ancora problemi, e quindi avevo accantonato eh, momentaneamente eh, i video per poi dimenticarmi che li avevo lasciati, eh, che non avevo finito il eh, resoconto. Eh, mi sono ricordato solo adesso e adesso eh, vi do questa ultima parte e le ultime considerazioni. Da quel periodo, da marzo, ehm, rispetto alla parte economica diciamo, ehm, ero riuscito a vendere un paio di oggetti miei usati e quindi sono riuscito a ricominciare ehm, ad avere la possibilità di fare la spesa e da allora mangio più o meno normalmente come, come facevo prima del digiuno da questa esperienza ho imparato molto e l'esperienza più um, significativa è stata cioè l'insegnamento più significativo è stato quello sulla um, uh, la disidratazione però prima faccio altri ragionamenti finali su tutta la questione della disidratazione preferisco parlare alla fine perché credo che valga la pena uh, affrontarla come un problema separato abbastanza serio tra le lezioni che ho imparato sicuramente c'è quella di non rifare un'esperienza di digiuno se esco da un periodo in cui già mangio relativamente poco quindi ehm, Diciamo l'idea è quella che se si parte già da un corpo stressato dal fatto che eh, il cibo introdotto è già poco, eh, ovviamente non è buono stressarlo ancora di più e, e toglierlo completamente il cibo. Questa è la cosa certa che ho imparato. Ovviamente male non farebbe consultare qualche esperto, un medico, un dietologo, qualcosa del genere prima di iniziare un digiuno cosa che io non ho fatto e, o, oppure informarsi bene avere delle informazioni più sicure eh, anche questa cosa che non ho fatto io prima di iniziare il digiuno eh, e soprattutto non dal punto di vista eh, perché un po' mi ero interessato di digiuno la prima volta che l'avevo fatto una delle volte precedenti, ma non abbastanza, soprattutto non partendo dal presupposto di ehm, partire già da, un, da una situazione di, di cibo scadente, insomma, di eh, nutrizione scadente. Quindi io non ho fatto diciamo nessun controllo preventivo al digiuno, come non mi sono informato più di, un, più di tanto prima del digiuno, quindi non fate quello che ho fatto io. Nella seconda parte del, della serie avrete notato che eh, in alcuni momenti avevo difficoltà a, eh, ad esprimermi, a parlare, a trovare vocaboli, così, o anche fare conti. Sentivo, vivevo come una specie di rallentamento uh, della capacità di... intellettiva, diciamo, no? come se facessi fatica a fare calcoli o a um, pensare frasi. E questa è una cosa che la volta precedente assolutamente non era successa. Eh, non avevo elevato nulla di tutto ciò nel precedente digiuno, che era stato di poco meno, erano comunque più di 10 giorni, 13 se non ricordo male rispetto a 16 di questa volta. Un'esperienza di digiuno quindi partendo da una situazione alimentare già scadente non è probabilmente consigliabile se si, è, uh, se di, se si deve far fronte a situazioni in cui ci si deve impegnare psicologicamente, cioè. Non so qualche lavoro complicato o comunque qualche situazione eh, che va affrontata eh, con prontezza di spirito. Una cosa che ovviamente eh, sapevo e che ho fatto eh, alla fine del digiuno è di ricominciare a mangiare con eh, attenzione, con misura, quindi con cibo facilmente digeribile e, con, eh, part e partendo da quantità minime per poi aumentare mano a mano la quantità di cibo. Una volta terminato il digiuno e quindi ricominciato a, a mangiare, eh, il risultato come la volta precedente è stato che ci si sente meglio, eh, come se si, si fosse diciamo, subito una, cu una cura di qualche genere in effetti il digiuno viene considerato da alcuni proprio a scopo terapeutico e quindi a scopo di uh, disintossicazione <coughs> quindi uh, in effetti sembra che funzioni da quello che ho provato sia l'altra volta che anche questa volta qua poi dopo ricominciando a mangiare qualche considerazione proprio sul digiuno Prima di tutto voglio dire che non sono un medico, non sono un dietologo, non me ne intendo di digiuno, quindi questa non vuole essere un'informazione una, un precisa su cosa sia il digiuno, questa sarà solo un'informazione, cioè quello che io riporto è solo e soltanto la mia esperienza, quello che io ho provato. Questo significa che chiunque voglia, ispirato dai miei video, fare un digiuno deve assolutamente informarsi per conto suo, studiare la questione, studiarla bene con le fonti che preferisce e non affidarsi solo a quello che io dirò, perché quello che io dirò è rispettivo solo, eh, è, è relativo solo alla mia, eh, alla mia esperienza. Un riassunto veloce di come ha funzionato il digiuno rispetto a una certa caratteristica. Allora io sono partito da una situazione in cui a pranzo e cena eh, bevevo eh, acqua del rubinetto durante il digiuno ho continuato a bere sempre acqua del rubinetto sempre alla stessa maniera cioè ho pensato di continuare a bere la stessa quantità di acqua che eh, bevevo prima in realtà però eh, non mi sono accorto che stavo bevendo di meno per due motivi Il motivo è stato che um, non mangiando avevo meno sete e quindi non mi accorgevo di bere di meno durante tutta la giornata, cioè bevevo nei, durante gli orari in cui normalmente dovevo pranzare o cenare la stessa quantità di acqua, ma ne stavo bevendo di meno fuori dai, dagli orari dei pasti quindi non, non mi sono accorto di questo. E una seconda cosa che è successa, che è successa ma che ovviamente non, non avevo preventivato, è che non mangiando non si assumono i liquidi presenti nel cibo. Quindi in pratica stavo in effetti bevendo di meno rispetto al normale, perché non bevevo altrettanto, perché non, non mangiando non mi veniva sete e non assumevo i liquidi presenti nei cibi che invece prima mangiavo. La famosa domenica dove poi mi sono informato sulla disidratazione, ho fatto questo, cioè informarmi perché effettivamente mi era venuto il dubbio, cioè ripensando a quello che stava succedendo durante l'inizio del digiuno, avevo compreso che forse stavo eh, bevendo meno e da lì, la preoccupazione è diventata anche un po' di paura perché poi quando ho scoperto le informazioni sulla disidratazione ho scoperto che ehm, poteva essere più grave di quanto mi aspettassi questa quindi si è rivelata una situazione pericolosamente insolita ehm, quando mangiamo ci viene sete se non mangiamo non sentiamo, sete, cioè sentiamo meno sete e quindi non viene naturale bere uguale ma neanche bere di più e in realtà bisognerebbe bere di più pensate che in realtà io questa informazione l'avrei la, dovuta sapere ma non me la ricordavo perché in uno dei video che ho accennato nella prima parte di una ragazza che fa, che fa abitualmente eh, digiuni lei aveva spiegato che i liquidi dovevano essere aumentati rispetto al normale come quantità, cioè bisogna bere di più per sopperire sia la mancanza di istinto di bere come anche la mancanza di liquidi nel cibo che non si mangia ma avevo dimenticato questa informazione quindi non l'ho tenuta presente iniziando il mio digiuno. È del tutto spiegabile quindi che eh, bevendo di meno io sia arrivato a provare eh, le, i sintomi della disidratazione e che ehm, appena è iniziato, dopo quella famosa domenica a bere, tutto si è di nuovo stabilizzato e quindi ho avuto molte meno, ehm, molti meno sintomi eh, e tutto è andato più liscio, diciamo. Ovviamente resta il fatto che il digiuno ehm, si è rivelato fatto nel momento sbagliato perché già mi cibavo, mi cibavo non abbastanza e quindi eh, l'apporto di cibo già non era sufficiente a essere diciamo ritenuto normale no? se si può dire così quindi come dicevo una, una cosa sicura è che in questo digiuno ho sentito molto molto di più la fame e fin dall'inizio, cosa che invece non è successa la volta precedente, la volta precedente avevo digiunato 13 giorni, questa 16, quindi non una grande differenza, ma la volta precedente siccome prima mangiavo più regolarmente, prima di quel digiuno mangiavo più regolarmente, non avevo quasi assolutamente sentito fame, credo se non ricordo male di aver sentito fame intorno al terzo, quarto, quinto giorno poco e poi basta, non avevo più sentito fame, mentre invece in questo digiuno la fame è stata continua fin dai primi giorni. Comunque il digiuno è andato bene, malgrado i sintomi che ho sentito che non erano dovuti al digiuno, erano dovuti alla disidratazione, tutto è andato bene e eh, come ho accennato alla fine del digiuno mi sono sentito meglio. E ora parliamo invece della disidratazione che eh, vale la pena menzionare in maniera specifica. Come dicevo da questo digiuno ho imparato molto, alcune delle cose non sono stato a spiegarle, ma magari ci sarà occasione di parlarne in altri momenti, ma la cosa più importante che ho imparato è l'informazione sulla disidratazione, ma soprattutto ho imparato... Uh, l'ho imparata questa informazione della disidratazione vivendola, che è il modo migliore per uh, sperimentare e capire e comprendere qualcosa. Ovviamente piuttosto che leggere di una situazione uh, sperimentarla è, è sicuramente di maggiore comprensione, uh, certo è che uh, Fino a quando non sono riuscito a comprendere bene quella famosa domenica cosa stava succedendo, un pochino la situazione mi aveva preoccupato e addirittura a tratti spaventato. In effetti poi ho scoperto che con la disidratazione non si scherza, può anche essere letale. Prima di approfondire quello che ho imparato dalla disidratazione ci tengo a ripetere quello che ho detto per il digiuno e cioè che non sono un medico, non sono un dietologo, non sono esperto di digiuno o disidratazione quindi eh, se vi serve di sapere qualcosa studiate voi la, la cosa per conto vostro eh, io tra l'altro come sto per dire l'ho anche sottovalutata quindi non è il mio un esempio da seguire ancora una volta io riporto solo e soltanto la mia esperienza che è valida solo per me solo per la mia corporatura solo per il le condizioni in cui io sono partito, cioè di scarsa nutrizione. Io ho trovato in, in internet le informazioni sulla disidratazione. Vi faccio vedere in sovraimpressione un'immagine dove vengono elencati eh, i sintomi della disidratazione. Come vedete eh, la prima, il primo sintomo è che la sete potrebbe risultare non proporzionata alle esigenze durante la dieta che è la cosa che è successa a me. Poi elenca crampi come um, sintomi, cosa che io ho avuto solo nel terzo, quarto, quinto giorno e, e anche poco, poi non ne ho mai avuti. Il prossimo nella lista è la um, sensazione di uh, debolezza generale, cosa che uh, non ho vissuto in maniera particolare ma che ho sentito, anche perché appunto c'era la situazione che già ero in una situazione di nutrizione scadente prima di iniziare il digiuno. Poi a seguire il calo del peso, quello l'avete visto, seguendo eh, le varie fasi di pesatura. Il seguente sintomo, cioè il calo della diuresi, non l'ho avuto, nel senso che non ho visto cambiamenti, eh, ma ogni tanto eh, le urine un po' più scure sono capitate e quello mi era successo anche nel precedente digiuno la secchezza eh, eh, tipo la salivazione scadente l'ho provata e quella è anche visibile in alcuni video dove parte della, mh, dei problemi di comunicare, di parlare, era proprio anche dovuta al fatto della secchezza in bocca. Non ho notato un particolare infossamento dei bulbi oculari, non so se è successo, non ci ho fatto caso. Per quanto riguarda l'aumento di temperatura corporea, eh, come ho accennato nello spezzone precedente, la seconda parte, ho provato qualcosa diciamo, che normalmente provo quando ho febbre, eh, ma non l'ho misurata quindi non posso essere certo che fosse un, un innalzamento della temperatura perché non, non ci ho pensato e non l'ho provata per quanto riguarda l'aumento della frequenza cardiaca è proprio stato quello che mi ha fatto uh, preoccupare Partendo da quel venerdì pomeriggio, sabato e quindi la domenica mattina, per poi nella domenica pomeriggio informarmi sulla disidratazione e scoprire che era dovuto a quella. Per quanto riguarda la voce che chiama compromissione del sensorio, credo, non so se ho capito bene, che voglia dire che i sensi eh, siano meno eh, efficaci, non ho avuto questa sensazione, non, non ci ho fatto caso. Non, non credo sia successa ma se è successa non ho fatto caso nessuna mancanza di lacrime non mi sono servite quindi non mi sono accorto che uh, mancassero io ho una lacrimazione abbondante perché vedendoci male uh, gli occhi lacrimano spesso quindi per me lacrimare più o meno è piuttosto normale cioè ci sono dei momenti in cui gli occhi miei lacrimano tanto e quindi non ho fatto più, più di tanto attenzione. Per quanto riguarda la questione delle estremità fredde, qui non so dire perché eh, si, è, si è trattato di marzo, un periodo che è ancora abbastanza fresco e sapete che sono senza riscaldamento e quindi eh, non ho fatto più di tanto caso se sentissi più freddo di quanto già non sentissi normalmente. Un'altra tabella utile che vi mostro è la sequenza dei sintomi. In base a questa tabella potrei dire di aver perso forse il 6, 7 forse anche l'8% di liquidi. Eh, non sono arrivato ad avere allucinazioni, non mi sembra, ma ehm, non avevo presenza di spirito facevo fatica a ragionare quindi potrebbe essere intorno a quella cifra, ipotizzo quindi una perdita di liquidi simile perché sono arrivato comunque a sentire irregolarità cardiaca quindi um, eh, mi fa pensare che fosse quello più o meno il livello, di certo una cosa l'ho imparata che um, con la disidratazione non si scherza, è veloce è Anche furtiva nel senso che, se non si è ben informati, non si capisce nemmeno tanto eh, da dove arrivino i sintomi. Si può pensare, come, come è stato nel mio caso, che arrivassero dalla, dal digiuno e non dalla mancanza di liquidi, che è poi è stata la cosa che mi ha fatto ritardare, eh, diciamo, e non capire fin da subito che c'era in corso disidratazione. Di Posso dire quindi che questa esperienza è stata un'esperienza ottima per quanto riguarda il periodo in cui girerò in camper, perché mi ha fatto valutare quanto sia importante essere sicuri di avere scorte di acqua, di liquidi, eh, è vero che avendo denaro eh, si può acquistare un liquido facilmente, acqua o qualsiasi bibita, ma è anche vero che se dovesse succedere di non avere disponibilità economica, eh, meglio è avere più vicino possibile fonti di ehm, approvvigionamento di liquidi tipo acqua, tipo una fontanella e quindi non è una cosa da sottovalutare in generale quindi è stata un'esperienza veramente utile e notevole anche in uh, previsione della vita che vorrei fare. Conclusioni finali quindi, bene, è stata un'esperienza favolosa, piena di informazioni una cosa che sicuramente ho imparato è che il prossimo digiuno, e non vedo l'ora di farne, eh, dovrà essere pianificato meglio e non certo in un periodo dove già la, lo stato di nutrizione è scadente. Ottima lezione anche quella sulla disidratazione che mi ha spinto a imparare un sacco di cose nuove che non conoscevo e che mi ha spinto a dare un'importanza diversa al fatto di eh, avere disponibilità di acqua quando sarò gi in giro in camper. Una conferma da questo digiuno è che appena finito il digiuno eh, la situazione di salute è tornata perfettamente normale e anzi mi sono sentito meglio come è successo anche la volta precedente. Quindi ottima esperienza in generale malgrado quella, eh, le cose che mi sono accadute e non vedo l'ora di arrivare al prossimo digiuno sperando di farlo più serio e non solo 16 giorni ecco eh, ovviamente da pianificare meglio come ho appena detto bene, anche per questo video è tutto la terza, la terza eh, puntata della, della serie del digiuno è terminata un grazie a tutti per aver seguito questa mia vicenda e un saluto a tutti grazie a tutti eh, per... Eh, le visualizzazioni, i commenti e tutto quanto fate solitamente. Ciao a tutti! Ovviamente piuttosto che... poi ho scoperto che poi a seguire il calo del peso poi a seguire il calo del peso quello l'avete visto sì. per quanto riguarda l'aumento per quanto riguarda In base a questa tabella io potrei forse dire di essere arrivato a una mancanza di liquidi pari al 6, 7, 8%. Eh, non ho avuto sintomi di allucinazioni, però effettivamente eh, mi sono sentito un po' meno presente di spirito, meno in grado di eh, ragionare lucidamente.